Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Allora, nuovo video barra vlog eh, Chiacchiere. Come state? Spero bene. Allora, mi vedete in bagno perché la location è in bagno stavolta. Allora, mi do fare la skin care, una mini skin care non faccio lì che però, volevo parlare un po' con voi e fare un sacco di, di attività riproduttive non so cosa riuscirò ancora a fare ma intanto mi vado i denti perché sono veramente allucinante io con i denti ma vabbè se mi state chiedendo come va con i denti sto facendo antibiotico e cortisone quindi non so cosa riuscirò a fuori dal, dal, da, questo, da questa cura che sto facendo e niente sto usando questo qua sempre se ce ne ancora della Sensitive Cos'è? Sensitive, Mentadent, Questo qua, io non mi lavo i denti, lo so che è poco interessante vedere, ma tanto faccio subito, faccio di corsa a lavarmi i denti. Allora, dove ho messo il tappo qua? Eccolo qua, il tappo. Poi, adesso mi lavo i denti e forse giochiamo un po' fatto... di... Voi lavati? Sì. Vedete? Non so se l'abbiamo lavate bene o meno, ma almeno l'ho dato una bella rinfrescata ai miei dentini. Già! Adesso mi inumidisco la faccia e poi mi utilizzo questo qua della Vichy che sta terminando, ahimè. Ehm, boh, volevo alternarlo con questo qua, ma questo ce n'è anche poco di questo. quindi Questo qua è dell'acqua rose Robert. Ah, quelle rose ci qua, però è sempre del marchio del brand Robert, però attenzione di utilizzare questo perché mi sta piacendo veramente tanto comunque, vado alla ciance, vai sì. applico un bel gocciolo di questo non si vedrà mai, ma eccolo qua e, e niente, me la passo sul viso come faccio normalmente quando me la faccia off camera quando lo sto registrando sarebbe allora mi asciuga la faccia ed eccomi qua ed eccomi qua nel senso che vabbè ci siamo capiti non stoppo il video lo sto parlando quando non ci stai ragazzi, non c'è cosa più bella di, scontato sì, ma so, è scontato davvero Per rinfrescarsi la faccia al mattino, è troppo bello Mi lavate anche i pennelli, li devo rilavare oggi perché io li... ero troppo stanca, non ce l'ho fatta e... Quindi oggi mi tocca per forza di cose, per forza di cose no, vabbè, devo lavare i pennelli Un pennello solo che ho sporcato che lo no, devo lavare perché sennò. già cioè, ho qui c'è un bubone. No, mi fa un bubone sottopelle. Non è, da non è bello da vedere ma. Non si vede ma. Non so cosa voi possiate vedere. È rosso. È bello il rosso. E niente. Lo devo togliere perché. O togliere, schiacciare, cioè, certo non so cosa fare. Ma qualcosa, qualcosina gli devo fare perché. Non è possibile così. Eh, non mi piace. Poi. Vado con la mia solita cremina, quella di Vichy, eccola qua, già, vedete? Si vedrà qualcosina, sì. Vichy, se sentite i rumori, in sottofondo è la luce perché l'altra eh, volete o non volete? Anzi, voglio o non voglio, ma è ah, andata un po' a quel paese, perché non funziona molto bene. E da aggiusta anche la luce, la allora, aggiustiamo ce la buttiamo, dove sono le cose. Perché non fa, c'è un, una cosa di. come dire? Vabbè, non lo voglio spiegare, ma è una faccina faccenda un po' lunga da spiegare, io non sono elettricista, non sono elettricista, quindi. E faccio a me. Oh, qua che non mi si chiude la, il barattolino di visci. Oh, finalmente, allora. Ci stavo volete tirando un po' prima. Già sta manipolando prima... Non tocco, comunque... Ha ragione di dire che è molto tocco questa crema, perché è buonissima. Rivalisco i BC, e eh? se sì, lo so da perché capito, però per chi è nuovo, per chi sarà nuovo o per chi diventerà nuovo del canale, o nuova, questa qua è la mia primilla di BC, io sono molto con la pelle secca, una pelle secca tendente al visto lucido, non so se come dire così, io non sono una chimica di, come si dice, oltre che chimica, dermatologa, ma eh, anche i chimici dermatologi, non so se si stanno dicendo stupidatomi, ma penso di sì, le dermatologhe secondo me si intendono molto di più, ma va delle persone che non sono tremato loro però è la verità. Per me questa pelle qua secca tutta da Idratare al massimo al meglio, perché sono troppo secca, ragazzi, non so cosa ho, sono secca, come anche i capelli miei. non li guardate, ma oggi mi devo bella la lavata, tutto quanto, da paradoce e tutto, ma questo lo rimando. A quando eh, è stasera, perché per adesso mi devo tutta eh, devo dare un conto alla casa. Cioè, insieme a voi farò qualcosa di qualcosa di riproduttivo. Non so se ce la faccio fare tutto, ma senza stare troppo a fare le ciance ci proviamo dai. Cosa devo fare adesso? Ah, sì, spostarvi di là. Quindi, niente, ragazze. Eh, ragazzi, il dente sta andando bene, sta andando a, co a colpi di cortisone, però sta andando bene, quindi speriamo al meglio che stia andando bene questo dente perché vedete che ancora un po' sono gonfio, non del tutto, ma ce la sta facendo a suonfiarsi, dai. Sto prendendo i cortisoni che sono per bambini, come mi è stato detto da un, da un medico, della guardia medica, che è un, perché siccome per telepatologie che ho io non posso prendere tanta roba e quindi è come qua che sto prendendo un cortisone che fa per bambini, che è adatto ai bambini e quindi ne sto prendendo al massimo, quanto mi ha prescritto il dottore? Ah sì, 10 gocce, non mi ricordavo, aiuto e quindi con 10 gocce spendiamo tutto bene e niente, abbiamo mandato altri, altri medici, no, altri, scusate, altri farmaci per un cortisone e un antibiotico da prendere sempre dopo cena, dopo pranzo e vabbè niente speriamo che vada tutto bene incrociamo le dita e niente adesso io mi sposto di là e si sì, mi sposto di là chiudo e ci vediamo dopo dai adesso facciamo il letto insieme scusate se la testa un po' tagliata ma in qualche modo dovrò pur mettermi comunque niente faccio il letto e poi Andiamo a sala a pulire le tazze della colazione, sempre che ce ne sia. Da niente. Ah, una cosa, ragazze mie. la domenica a tutte, non ve l'ho detto, però vabbè. Just mi face non mi understandi, non mi understandi, non mi senti, non mi senti, non mi senti, non mi senti, non mi senti, non mi senti, aspetta che andare in sala e fare le mie cosine, cioè pure le tazze della colazione e eh, se no non lo so, penso di sì, dai, andiamo, da aspetta che vi stacco di qui no, Tutto questo è quello che ho da raccontarvi E niente Non so voi ma io sono molto stanca questi giorni Ho fatto pochi video vlog perché Ragazzi non so voi ma io mi sento un po' stanco ste giorni, tanto sto prendendo antibiotici, e cortisone, che un po' è cortisone che potrei manco prendere, non lo so, no, ne... no aspettate, ricapitolando, non mi fraintendete, aspetta che vi metto un po' in una situa, perché se ti sento un po' malvicio, ok, vi poggio qui, allora... Fate conto che io sto prendendo i medicinali che mi servono per calmarmi ma anche perché sto prendendo altre che sto, altri medicinali che non sto qua neanche a descrivervi però oddio che ok, che qua vabbè non ho messo né matita, le rime, le mascara, niente Perché mi sono struccata bene ieri ma oggi sono di nuovo a terra, non so se si nota, si? Sì. Comunque vi stavo dicendo che tra antipidoti di cortisone lo, non lo potrei prendere in teoria, come diceva il, il mio, la guardia medica che c'è di turno qui a Palau. Però ha fatto l'eccezione: ti do uno che lo danno per i bambini, che serve ai bambini, una cosa. Un, una, come si può dire un cortisone mignon piccolino adatto ai bambini me l'ha dato sembra che ancora per il momento <ride> lo, io sto strammatizzando ma in realtà c'è poco da ridere però sembra che per il momento vi dicevo non mi sta non mi ha fatto un accidere cosa vuol dire che cioè non mi ha fatto dire nessun effetto collaterale si può chiamare Sì. quindi penso che mi sta facendo piuttosto bene però non devo esagerare, voi direte sì è vero, è ovvio che non devo esagerare, ma non devo neanche eh, non prenderlo, lo devo prendere se non mi passa nell'infezione, nell'infiammazione, ehm, quindi finché non mi passa questa benedetta infiammazione e infezione alla mascella destra non posso essere operata, quindi a l'operazione salta l'operazione se non c'è un po' minimo di sgonfiore io direi ma non si può sgonfiare tutto ci vuole tempo il medico mio di base mi ha detto ci vuole tempo idem ehm, la chirurga la chirurga che vabbè il chirurgo quello che c'è a Sassari mi ha detto che devo aspettare ci vuole tempo suo tempo così quello la guardia medica altrettanto ci vuole tempo e eh, va bene aspetterò comunque tutti gli altri prodotti che sto utilizzando, cambiando il discorso perché non voglio stare qua tre ore più di tre ore a raccontarvi cose che tanto avrete ormai me, risentito e risentito più volte. E sto usando dei prodotti della skin care molto buoni, vi farò un altro video perché qui è troppo lungo. Oggi allora non sono uscita perché mi sono alzata oltre a più delle 8. Cioè erano quasi 9 barra quando mi sono alzata mm? lo so che c'è gente che si alza quell'ora perché io ragazzi non ce la facevo più ero distrutta e quindi ho detto mi alzo allora che mi interessa a me quindi ho fatto così tra l'altro che ore le sono quando lo so Sono saranno quasi le 11? direi di sì. Sì, saranno quasi le 11, ragazze mie quindi quindi e niente sono abbattuta, sono stanca, non sono nervosa né nulla di nulla, ma sono abbattuta perché le medicine sono quelle che sono, quindi vabbè, niente. Ma non mi voglio annoiarvi con queste cose, ragazze. Voglio cercare di darvi eh, un po' di sole, di farvi stare un po' meglio, intrattenervi con cose più, più, più carine. E niente, che dirvi di bello? Che finalmente ce la sto facendo a fare più cose in casa, non tanto perché sono un po' traballante, non so manco io quando ne voglio quando no, la faccio a forza di volontà come diceva mia nonna, quindi la faccio come so dire quanto lo voglio. E tante volte mi litigo pure con le cose che devo fare, non come una, con le cose che sto facendo. Ci litigo perché a volte non riesco, a volte mi... a volte mi... Come si dice? mi incasino perché non so manco io dove mettere le mani, tanto disordine che c'è in casa. Non c'è tutto questo disordine, non voglio far passare una, un brutto messaggio da casa mia sui social, però io non sono disordinata, però... Sì, bravissimi, non po' lo è. Ma vabbè, lei nel suo disordine ci ha trova tutto. Boh, vabbè, buon per lei. Io non voglio dire brutte cose, però. E la verità ragazze. Io non sono molto disordinata, però lei sì. Anzi adesso io sto imparando a essere più ordinata, ma lei non tanto, vabbè. Aspettate un secondo che mi porto con me. Allora. Non bevo molta acqua. Questo non va bene è tanto è vero che è antiestetica però se non bevo molta acqua l'avete visto anche voi poco fa io vi ho leccato un po' le labbra e gli angoli della, della bocca ma è un po' schifoso da vedere sembra... non so cosa sì, vi sto dicendo in teoria che perché be quando bevo, be bevo poca acqua mi succede questo, se lo bevo un po' perché ho sete non ho una sete da strapazzo però così, tipo deserto del Sara, ma è così, così cosa, anche ho sete, non tanta sete, ma non è una sete esagerata, to. e niente, ne avrò bevuto massimo uno, o due sorsi, però almeno l'acqua mi disseta un po' le labbra, e non so, colpa poca deve eh, dissetarmi, mi sto dicendo cosa che stavo dicendo, ah si, sì, nel prossimo video vedrete, appunto, non dico le recensioni, ma vi parlerò di tutto quello che, Sì, lo so, ve l'ho già detto. Vi parlerò delle, Mi piedi da perché sono con Roica, e la pazienza. Comunque, dei bagno schiuma, crema e corpo, tutto quello che riguarda la mia skincare e body care. Per quanto riguarda i miei capelli farò un video a parte Perché non voglio farvi stressare troppo Se per voi va bene Fatemelo sapere qua sotto i commenti Vi raccomando Siate più attivi qua sotto i commenti Non abbiate paura a commentare Che diamo <ride> Abbiate più voglia di commentare Di farmi sapere Se vi va bene Il video del body care E hey i care O come cavolo si chiama lui Comunque vi farò tanti video a parte Perché mi rendo conto che i video troppo lunghi mi riguardate poco e nulla ma appena riuscite mi riguardate per metà e metà e <ride> va bene così quindi ehm, cosa devo dire? mi sono per dimenticata, mi sono persa non so cosa vi stavo dicendo però eh? non è che non lo so mi sono persa nel discorso eh? capita anche a voi, Se siamo umani dai raga, non siamo di robot, abbiate pazienza siete clementi <ride> e niente non, non è un sorriso finto il mio non mi sto sforzando di ridere è un sorriso sincero e anche la risata mi viene automatica perché quando sono logoroica sono così già e nulla Ah, prima la tutti incastrati a questo coso qui che sarebbe il bastone delle selfie che mi serve per non far tremare il braccio e farlo diventare tipo come se fosse cancarato o peggio ancora <ride> e niente cosa vi volevo dire? non mi ricordo più, no, vabbè, non importa. Ve lo dirò nei prossimi video che precederanno questo. Perché ancora non ho idea di cosa video. Cioè, ho tante idee in testa, non so quali, da quali riprodurre. I video da riprodurre. Ne ho scritte nell'agenda Magari voi mi direte guarda nella tua agenda così sai meglio cosa vuoi produrre e cosa non devi produrre. Top! Brava, così e bravissima, bravissima, così mi piacete. Devo guardare sempre nella agenda ciò che io devo fare, però fare, per fare video tutti, tutti uguali, perché così ho capito che mh, non c'è trippo per gatti. Se non si hanno idee rinnovative come si suol dire su youtube, non si cresce giusto? bisogna fare video che interessano la gente è vero i miei video sono poco sensati ma me ne può creare da meno l'importante è che non è importante solo contenuto ma anche sapersi e divertire va bene? punto poi qualità, non qualità a me interessa divertirmi ragazze anche se la qualità non è il massimo dei miei video ma non importa, a me piace divertirmi E se non diverto Se non diverto gli altri Pace, amen non è, non è morto mai nessuno Se non ho divertito nessuno Tanto la vita reale Non è solo questa di social La vita reale è anche un'altra Già Ebbene sì ragazzi Scusate se prima mi ho fatto vedere mentre lavavo i denti O allorché anche la faccia Però allora, che cioè, si dice? Vabbè, passate oltre. Ho detto un'altra fesseria, ma le, le fesserie Fanno anche parte, quelle anche quelle fanno parte del mio canale. Scusate il gioco di parole. Eh sì, mi ha lavato i denti. Non, avevo promesso che mi lavavo i denti, ma non è che non l'avevo promesso, ho promesso. È che mi dimentico che i denti si lavano prima di registrare. Ma vabbè. Ho fatto una skin care routine orale e anche della faccia, un po' più tardi farò quella del corpo ovviamente, senza mostrarvi, perché ci sono gente che fa video anche mentre fa la doccia, si fa vedere i piedi, o solamente una parte di questo corpo, di questo gusto. Io non la trovo molto, non voglio criticare per l'amor di Dio, ma non voglio neanche credere che veramente si fanno la doccia da questa parte qua e, e poi boh. Non è che non hanno senso però non lo trovo una cosa bella da vedere che una si fa la doccia mentre è, è in cam. Boh. Non so se sia sensata o meno. Come non sono sensata manco i miei video, però.. Non lo, trovo, non lo trovo bello questa, questa cosa qui del lavarsi la, cioè, vabbè chiudiamo questo discorso del meglio eh? perché mi dà un po' di mi... boh, non lo so neanche io che dolore che è questo ne... bubone che ho qua non so se si capisce aspettate ecco qua, scusate il dito a parte i peli che ci sono dappertutto lasciamo perdere che è meglio, ma qua mi vedo vedete cosa c'è? No, non si vedrà mai perché prima era rosso quando mi stavo lavando la faccia poi chissà per qualche cavolo di motivo si è um, diventato nero che ne so cosa è successo boh. è diventato nero boh vabbè non importa Cos'altro volevo raccontarvi che non penso di, di fare anche tanti video voi direte a quando i video smr. Ecco, le dovrò fare, ma non oggi, un altro giorno, quando sono meno scusate il termine incavolata nera: non per, col, per, per colpa di nessuno, perché nessuno c'entra niente con la mia rabbia, ma perché ho troppe cose da fare. E pensare, non è solo YouTube. Devo incastrare YouTube con le mie attività private e non private quindi. È tutto un casino quando si fa, si decide di fare anche gli youtuber. È un casino incastrare YouTube con la vita privata o con la vita sì, privata, reale, quel che, quel che sia, quello che Dio si voglia. E quindi. Non lo so, sto pensando di incastrare sia la vita reale privata che, che con YouTube, ma sarà molto difficile perché tante volte come io, una volta. Non è che ce la litighiamo perché non si può dire. E non si deve dire, però io devo dire anche la verità. Troppa verità è troppo sturpia. Ma ci sono dei giorni che io ho dei momenti, sì, appunto dei momenti no, come credo, a, a tutti capita dei momenti no, ma a me sono dei momenti veramente. Vabbè. Andiamo un bel pietoso che è meglio. Quindi non se ne può più. Quando? Dopo questo video si se sempre.. sempre se ce la faccio qua a editarlo e ovviamente mi ci butto in doccia e mi faccio una bella lavata di testa di corpo e di tutto e poi idratazione a manetta ovviamente uno dei prodotti miei preferiti di questo mese perché intenso di fare i miei prodotti preferiti di questo mese poi vi parlerò anche della mia infanzia non infanzia infanzia adolescenza quello che è, per parlare un po' di tutto insieme a un video di trucco che vi farò ah no prima vi faccio video no prima vi faccio video che vi ho detto io dei preferiti perché poi i prodotti finiti e vabbè ne ho di contenuti ragazzi non vi preoccupate poi video della mia infanzia adolescenza bullismo quant'altro va bene ciao buona domenica a tutte e a tutti all'inizio non ve l'ho detto ma ve lo scriverò nell'info box se me lo ricordo eh, buona domenica a tutte buona domenica a tutti eh, mettete un bel like un bel thumbs up come si dice in America eh, fatemi sapere qua sotto i commenti eh, con i tasti iscriviti qua sotto su destra a sinistra perché è gratuito iscrivetevi a questo canale un po' senza senso ma che ha voglia di intrattenere e divertirsi allo stesso momento e noi ci si becca un prossimo video ciao ragazze a presto Mua, mua, mua, mua. ciao a presto buona domenica e buon tutto a voi buona vita a tutte a dopo